oggi mamma non c'è, oggi il video lo facciamo noi. Benvenuti su Back to the Cinema. Ah, dimenticavo, non sai parlare, amore. Chiamiamo mamma. Mamma, dov'è mamma? Trova mamma. Mi è avete la... chiamato? È la famosissima magia dell'editing. <ride> sì, quella che fa una certa midna dei player inside. <ride> Ciao a tutti, stiamo andando a vedere Snoopy, Snoopy and Friends. Friends. I Cippie and Friends vanno a vedere Snoopy, Snoopy and Friends. Fa veramente freddo, lo facciamo solo per voi. Sì. A dopo. A dopo. Ciao. Eccoci usciti dal cinema e inizieremo subito nel parlarvi della trama di Snoopy and Friends. Sì, trama semplice, lineare. Semplice, molto semplice. Molto carina, ben congegnata, molto inerente a quello che erano le strisce eh, dei Peanuts. Sì, completamente fedele. Avevo paura in un remake che stravolgesse la storia classica delle strisce e la storia classica dei cartoni animati, perché ricordiamocelo. Snoopy aveva i cartoni animati e quindi le voci possiamo anche vedere le voci che sono simili dei personaggi. Seguibile sia dai bambini che dagli adulti. Insomma. Politicamente corretto, ricco di buoni sentimenti e ottimi insegnamenti è probabilmente il film più indicato per bambini e, e trentenni bisognosi di, di ricordare il passato. Che, Comunque molto più di altri film che sono usciti quest'anno e che a nostro avviso non sembravano proprio per, per bambini, invece bello. Pollice in su da portare ai ragazzini perché insegna, da belle botte di valori, insegna bei valori proprio. Sono stato molto contento di aver riscontrato delle scene dove Snoopy immagina perché Snoopy spesso come personaggio di, dei Peanuts eh, immagina è come se lo vivesse realmente, quindi diciamo che hanno reso molto bene questi stacchi del pensiero e dell'immaginazione di Snoopy dai momenti reali del, del, del film d'animazione. Quindi un pollice su per la regia. Ci hanno saputo fare veramente tanto. Basato su un fumetto molto semplice graficamente parlando, quindi calzanti molto calzanti e soprattutto con mio piacere ho riscoperto che le espressioni facciali e molti elementi tipo gli effetti sonori, le scritte tipiche dei suoni onomatopeici, dei fumetti eh, venivano riproposte come texture eh, ovvero i volti dei Peanuts non sono eh, modellati, modellati in 3D. Sì, con i poligoni quindi Vediamo che le loro espressioni facciali sono realmente texture di disegni, eh, un accigliamento, non c'è un vero e proprio movimento del poligono. Il regista è stato molto bravo eh, nel trasportare il disegno fatto a mano nel, sì, non, nel, nel non, mondo 3D. Non di rado vedremo elementi 2D, semplici texture, eh, uscire da, dai personaggi come ad esempio un cuoricino, e scontrarsi con gli ambienti poligonali ed interagire perfettamente una cosa che ci voleva secondo me perché comunque sia bisogna ricordarsi che Snoopy e i Peanuts sono sia un fumetto che un cartone animato molto molto vecchi stravolgere del tutto la grafica per portarla ai giorni nostri non sarebbe stato né coerente né avrebbe reso bene eh, a livello di, di dettaglio grafico cioè il nostro voto è positivo perché positivo, non daremo sì. voti numerici e eh, vi consigliamo di andarlo a vedere assolutamente ottimo film il migliore che abbiamo visto quest'anno d'animazione secondo me Sì. perché ripeto ha dei concetti esprime dei concetti veramente positivi però l'anno ancora non è finito l'anno ancora non è finito dicembre è potrebbe rivelarci qualche bel film d'animazione che stiamo aspettando Esatto Siamo qui per fare le 10 curiosità sul film di Snoopy and Friend Lascia stare la povera figlia Curiosità numero 1 Schulz voleva chiamare Snoopy Sniffy Era già preso Dunque scelse il nome del suo cane Spike Alla fine optò per Snoopy perché uh, Spike è uno dei sette fratelli di Snoopy. Infatti Snoopy è l'ultimo della cucciolata di Andy, Pallino, Bell, Molly, Olaf, Rover e Spike. Curiosità numero 2. Snoopy e Woodstock sono comparsi nel Doodle di Google nel giorno del ringraziamento. Curiosità numero 3. Snoopy ha una stella tutta sua nel Walk of Fame di Hollywood dal 2 novembre 2015. Anche io e Pepita la vogliamo, la stella. Pepita sicuro gliela danno a te. Curiosità numero 4! I personaggi dei Peanuts non invecchiano, tranne alcuni che hanno esordito come neonati, ad esempio Shredder il pianista. Shredder, non quello del tartaruga ninja. Curiosità numero 5 Quando iniziò a portare in televisione eh, i Peanuts, Schultz sognava di diventare come Walt Disney e eh, costruire uno studio in animazione che animasse i, i propri personaggi. Ma eh, gli impegni di pubblicazione impedirono questo sogno. Sì, ci stavamo bacando. <ride> Curiosità numero 6 Il regista di Snoopy and Friend, Steve Martino, che ha diretto l'era glaciale Ortone e il mondo dei Ki, ha dichiarato che Charlie Brown è una sorta di eroe. La sua perseveranza e positività sono da ammirare. Voleva dargli anche gli artigli tipo Wolverine, ma c'è stato un problema col copyright. Non volevano gli eredi di Schultz. Non volevano gli eredi di Schultz. Curiosità numero 7 Snoopy and Friend è il primo film dei Peanuts dopo ben 35 anni e il primo in assoluto dopo la morte di Schultz nel 2000. Curiosità numero 8. I film dei Peanuts sono 5. Il primo è un bambino di nome Charlie Brown dal 71, candidato a Oscar come miglior colonna sonora. Snoopy, il cane contestatore, del 72, Corri più che puoi, Charlie Brown, del 77, per ultimo Bon Voyage Charlie Brown e Don't Come Back, Manco Macro Ritornapuraccio, del 1980, nessuno di questi film l'abbiamo visto in anteprima data la nostra giovane curiosità numero 9. Schulz ha dichiarato che Charlie Brown non è un bimbo calvo, ma bensì un bimbo biondo, ma i suoi capelli sono talmente fini che non si riescono a vedere. Non è calvo. Non è calvo. Ho perso il mio eroe. <ride> Curiosità numero 10. Il regista e gli animatori hanno trascorso più di un anno a leggere i fumetti di Schulz per riportare il calore, appunto, dei disegni fatti a mano nell'animazione CGI. E queste erano le 10 curiosità sul mondo dei Peanuts e su Snoopy and Friend, appunto. Ora, se vi è piaciuto il film di Snoopy and Friend, se siete andati a vederlo... Eh... Lasciate un commentino qua sotto. E diteci qual è il vostro personaggio preferito dei Friends. Non i friend. No, no, non i nostri Friends. I friends di Snoopy and Friends Questo era tutto da Chip and Friend Lunga, Lunga vita, vita e prosperità, e prosperità.